Ciao a tutti, parliamo velocemente eh, di una questione eh, interessante ma che comunque ho già eh, in modo esaustivo, secondo me, eh, fatto un video al riguardo per quanto riguarda il volume di coda eh, delle alette. Perché io uso quattro alette? Perché io uso quattro alette? A parte il fatto che l'utilizzo di quattro alette non è una grande novità, eh, un po' di anni fa si utilizzava tranquillamente quattro alette. Sul, sul, sulle, sulle, sulle frecce ma eh, perché utilizzo quattro rette? Utilizzo quattro rette per l'arco nudo perché il mio, il mio intento è quello di avere, di avere assolutamente più volume di coda e quindi più stabilizzazione. Una buona idea sarebbe quella di mettere delle alette naturali da 3 pollici o anche da 4 pollici sulle alette sulle frecce in carbonio, ma questo cosa comporterebbe? Comporterebbe un rallentamento intanto della freccia, ovviamente, un irrigidimento della freccia e soprattutto una diminuzione del FOC. Se il FOC con le alette sappiamo no, cos'è il FOC il, è la percentuale tra centro geometrico e centro di gravità questa, questa percentuale sulla lunghezza della freccia in percentuale e il foc o front of center quindi se noi abbiamo questo questo bilanciamento con la le rete eh, in plastica con la rete naturale ovviamente avremmo un, un foc molto ma molto basso quindi con una eh, performance balistica inferiore quindi cosa, cosa si fa? Si aumenta il volume di coda aumentando del 25% in questo caso, passando da 3 a 4 alette, oppure mettendone 5 anche alette o anche 6 alette, non ci sono problemi a sperimentare. Anche con 6 alette funziona molto ma molto bene, non ci sono interferenze e eh, abbiamo un buon volume di coda, una buona stabilizzazione, senza eh, aver, diminuito, aver diminuito il fuoco. Un'altra cosa da dire è mettiamo le alette sempre il più vicino possibile alla cocca, non c'è bisogno eh, il pollice, il pollice e mezzo che viene scritto sulle confezioni e per l'arco olimpico dove noi andiamo ad ancorare sotto il mento e avremo delle interferenze ancorando sotto il mento come fanno eh, con l'arco olimpico. Nell'arco nudo che abbiamo un ancoraggio molto più indietro per avere un buon allineamento non abbiamo interferenze di questo genere non abbiamo nessun tipo di interferenza quindi mettiamole tranquillamente il più vicino possibile il più vicino possibile il più vicino possibile alla coda e non avremo nessun tipo eh, di problema, anzi, la nostra, le, il nostro volo della freccia ovviamente ne, ne avrà eh, giovamento, non ci sarà neanche nessuna interferenza per quanto riguarda questo movimento, perché una volta che la freccia qua è arrivata passa senz'altro eh, eh, molto lontana dal resto se abbiamo ottenuto un buon, un buon setup. Quindi non ci sono interferenze. Eh, di questo genere che avvengono anche con tre alette che avvengono anche con due alette non c'è bisogno di, di averne quattro o più io uso alette Livanes S3 mi trovo molto molto bene eh, sempre per l'arco nudo con quattro alette eh, mi trovo molto meglio che non avere tre alette più grandi anche eh, e parliamo ad esempio delle is 3 eh, con frecce di questo tipo eh, come le VAP che sono molto fini eh, io consiglio di montare quattro alette eh, che sono molto leggere e che permettono di non modificare in modo significativo, anzi è assolutamente influente, di modificare il FOC quindi di avere sempre eh, un, buon volo, un buon volo della freccia ok? Grazie ciao a tutti